I risultati dell'applicazione dei prodotti NSP. Miopia progressiva in un adolescente. La miopia progressiva è un problema mondiale. Questo articolo indica il numero di studenti con miopia. Nel 2019 c'erano il 44,6% di studenti miopi. Nel 2020 ce ne sono già più del 55%. Oggi voglio parlarvi del risultato in un adolescente con miopia progressiva. Un bambino di 13 anni è cresciuto notevolmente negli ultimi due anni e la sua vista è peggiorata drasticamente. All'età di 10 anni, la vista era di meno 3,0 diottrie in entrambi gli occhi. A 12 anni, già meno 4,5 diottrie e a 13 anni già meno 6,5 diottrie. Questo è chiamato miopia progressiva se la vista si deteriora di più di una diottria all'anno. La miopia, miopia, superiore a 6 diottrie è chiamata miopia elevata. È stata suggerita un'operazione. La scleroplastica è un'operazione oftalmica, il cui scopo è rafforzare la sclera dell'occhio per stabilizzare il processo di miopia progressiva nei bambini e negli adolescenti. Miopia progressiva, la vista si deteriora di oltre una diottria all'anno. La miopia, miopia, superiore a 6 diottrie è chiamata miopia elevata. Succede che la rapida crescita stessa introduca dissonanza e aumenti i rischi per la salute. Le ossa si allungano velocemente. Le ossa si allungano, ma se non sono piene di calcio, minerali, vitamine e proteine, la loro massa non cresce abbastanza velocemente. Allungare l'osso senza aumentarne la massa significa che l'osso diventerà più fragile. L'aumento degli infortuni nei bambini in rapida crescita può essere spiegato. Ma è meglio non spiegare, ma prevenire. Una quantità sufficiente di vitamina D, calcio nella dieta quotidiana può proteggere il bambino dalle gravi conseguenze delle lesioni. Sappiamo tutti bene che il calcio deve essere in una forma ideale per l'assorbimento. La rapida crescita è un fattore che provoca la progressione della miopia. Molto spesso, la miopia, miopia, è causata da un cambiamento nella forma del bulbo oculare, allungamento del suo asse antero posteriore. Per un buon apporto di sangue, testa e organo della vista, la colonna vertebrale deve essere sana. Ciò significa saturazione del tessuto osseo con il calcio, che viene idealmente assorbito e la saturazione obbligatoria del tessuto cartilagineo con condroitina. La rapida crescita del bambino. Motivo della gioia, i bambini crescono, è meraviglioso. La rapida crescita può creare problemi. Questo è un fattore che provoca la comparsa e la progressione della miopia. La rapida crescita delle ossa tubolari sullo sfondo di un'alimentazione carente può essere la causa dell'ostiopinia. In relazione alla colonna vertebrale, la rarefazione del tessuto osseo può creare problemi. Ad esempio, a livello del rachide cervicale, è possibile l'esaurimento del flusso sanguigno cerebrale. Il della vista è nutrito da quelle arterie che sono strettamente connesse con il rachide cervicale. Condroitina come parte integrante della cartilagine. Non ci sono controindicazioni per prenderlo. Per i bambini e le donne in gravidanza, può e deve essere utilizzato per rafforzare la cartilagine e i legamenti. Condroitina come parte di tali prodotti NSP. Condroitina NSP. Everflex NSP. Everflex contiene condroitina, glucosamina e MSM. In che modo l'apporto di calcio e vitamina D al corpo del bambino è correlato alla vista? Collegato direttamente e direttamente. Il collo è un anello importante per fornire all'organo della vista ossigeno e sostanze nutritive. L'afflusso di sangue al cervello e all'organo della vista dipende dallo stato del racchide cervicale. Calcio con vitamina D per la salute delle ossa. Condroitina o Everflex per il supporto della cartilagine. Occhi perfetti. Un prodotto per tutti. Ingredienti, vitamine A, C, E, zinco, rame, selenio, luteina, zixantina. Una miscela di carotenoidi beta-carotene, alfa-carotene, luteina, licopene, zixantina e criptoxantina. Estratto di radice di curcuma. Estratto di frutti di mirtillo. Taurina, quercetina, clorofillina sodica rameica. Informazioni dal sito web NSP. Occhi perfetti. Questa formula ricca di carotenoidi si basa sui risultati dello studio ARDS nel 2001 e nel 2006. Il primo studio ha scoperto che una miscela di vitamine C ed D, beta carotene, zinco e rame ha contribuito a ridurre il rischio di degenerazione maculare senile avanzata, AMD, del 25% in 5 anni. Un secondo studio ha aggiunto luteina, zixantina e acidi grassi omega 3 alla miscela per ulteriori benefici. Il nostro partner di luteina in India fornisce semi 1 OGM agli agricoltori locali ed è pienamente impegnato nella sostenibilità. Lavorano anche con lo Shankar Indian Oltalmological Institute per offrire esami oculistici gratuiti, occhiali e cure per la cataratta, che è una causa comune di cecità in India, ai residenti locali. Quali prodotti sono simili a Perfect Eyes? Zinco clorofilla, formula protettiva, curcumina. Questa combinazione di sostanze non si ripete in qualsiasi prodotto del mercato dell'UE. Una miscela di carotenoidi beta-carotene, alfa-carotene, luteina, licopene, zixantina e criptoxantina. Estratto di frutti di mirtillo. Taurina. Quercetina. Questa è una combinazione unica di sostanze che rafforzano i vasi sanguigni, proteggono la retina e supportano in modo specifico l'organo della vista. Un altro spettro di antiossidanti è in zambrose e grapeine con protettori. Zambrosa. Contiene una composizione unica. Lampone ordinario. Uva ordinaria. Uva americana. I mirtilli sono alti. Polvere di frutta magnostin. Estratto di buccia d'uva rossa estratto di succo e frutto di mangostano di olivello spinoso estratto di derezza vulgaris estratto di semi d'uva estratto di tè verde estratto di succo di mela uva con protezioni contiene una composizione unica estratto di broccoli cavolo carota barbabietola rosmarino pomodoro curcuma estratto dalla buccia dell'uva rossa estratto di semi d'uva vitamina c bioflavonoidi da pompelmo e arancia. Esperdina. Estratto di corteccia di pino picnogenolo. Sono stati usati per migliorare la salute di un adolescente con miopia progressiva. Perfectize una capsula due volte al giorno durante i pasti. Grepine una compressa due volte al giorno durante i pasti per un mese. Alternato con zambrozza. Zambrozza un cucchiaio due volte al giorno durante i pasti per un mese. Poi è iniziato il mese di assunzione di grepine. Calcio con vitamina D una compressa 3 volte al giorno. Condroitina 2 capsule 2 volte al giorno, può essere sostituita con Everflex. Un mese dopo l'inizio dell'assunzione dei prodotti NSP. Ridotto il dosaggio di Perfectatisa a una capsula al giorno. Aggiunta lecitina e Omega 3. Entrambi i prodotti una capsula 2 volte, insieme. Aggiunto Supercomplesso e Bifidofillus. Entrambi i prodotti una compressa una volta al giorno, insieme. Cosa è successo? Le prime modifiche sono apparse in una settimana. I mal di testa sono cessati. Erano quasi sempre, se il bambino era in una stanza soffocante, se si preparava per test o esami. Impercettibilmente, la necessità di sdraiarsi e riposare durante il giorno è scomparsa. Prima, dopo la scuola, veniva sempre, mangiava e si sdraiava per riposare. Non c'era forza e la pressione diminuì bruscamente. Hanno notato che hanno forza, non si sdraiano per riposare, hanno cominciato a sembrare più vivi e allegri sia al mattino che nel tardo pomeriggio. Il sonno si è normalizzato, è diventato più calmo, sebbene non sia stato utilizzato nulla di speciale dai prodotti lenitivi NSP. Questo è quello che è successo con la visione. La progressione della miopia si è fermata. Poiché era meno 6,5 in entrambi gli occhi, è rimasto tale dopo 1,5 anni. L'operazione non è stata eseguita. Due anni dopo, la visione è diventata meno 5,5 in entrambi gli occhi. Non è necessario un intervento chirurgico agli occhi. La miopia non progredisce in un adolescente. E non è più alta miopia. Condizioni generali, notevolmente migliorate, la stanchezza è completamente scomparsa. Non è necessario sdraiarsi e riposare durante il giorno e il carico di lavoro aumenta. Se la cava, va tutto bene, c'è forza, energia, c'è, è interessante studiare. Lo stesso set di prodotti NSP. Ghiaccio perfetto. Calcio con vitamina D. Condroitina o Everflex. Lecitina, Omega 3. Zebroza e grepine si alternano. Super complesso e bifidofilo. Dato in molti casi di progressione della miopia nei bambini e negli adolescenti, i risultati sono molto incoraggianti. Il bisogno di aiuto per gli occhi dei bambini è molto alto.